Ciao bambini! Costruiamo insieme la ruota della settimana. Vi servono la scheda con le ruote da ritagliare, cartoncino, matite colorate, forbici, colla, nastro adesivo, un fermacampione o un cotton fioc. Pronti? Cominciamo! Per prima cosa coloriamo le due ruote Adesso ritagliamo con cura le ruote Ora incolliamo le ruote sul cartoncino e ritagliamo di nuovo con la punta della matita facciamo un buchino al centro delle ruote mettiamo la ruota piccola sopra quella grande i buchini devono essere uno sopra l'altro inseriamo nei buchini il fermacampione e apriamo i suoi piedini oppure usiamo il cotton fiocco. Lo accorciamo e lo inseriamo nei buchi. Poi pieghiamo il bastoncino e lo fissiamo con il nastro adesivo. Fatto! La ruota è pronta! Ottimo lavoro!